Buongiorno mamme, eccoci qui di nuovo con un nuovo video Oggi volevo parlarvi delle reazioni che la gente ha nel momento stesso in cui gli si dice sono incinta eh, Come diciamo che sono state un pochino diverse per ogni figlio Avendone quattro ovviamente eh, le reazioni sono cambiate dal primo all'ultimo eh, Iniziamo quando ci si sposa Ci si sposa e subito la gente inizia Ma quando fai un figlio? Ma non è il caso di avere un bambino? Beh, con me non è stato proprio così ovviamente perché mi sono sposata in dicembre che avevo 22 anni e ho avuto Anna Sofia a 23 anni. E nel momento stesso in cui ho detto eh, di essere incinta le reazioni sono state un po' così. La prima, la prima reazione è stata quella, ma come è successo? Devo spiegartelo come è successo? Non mi sembra il caso. Beh, la seconda reazione è stata quella di... Adesso vi dovete sposare. No, non hai capito, siamo già sposati. E, e poi subito dopo... Ah, ecco perché ti sei sposata così giovane. Beh, facendo i calcoli, non essendo una gestazione di un elefante, direi che no. Non mi sono sposata perché ero incinta, ma mi sono sposata e poi ho avuto Anna Sofia. E comunque, anche se fosse successo, sinceramente non ci vedo nulla, nulla di strano. <ride> e poi è arrivato Ale. Beh, con Ale diciamo che è stato tutto un pochino diverso, perché ovviamente erano già passati sette anni da quando ho avuto Anna Sofia. Ne avevo già trenta, quindi per la gente diciamo che... È l'età è quella giusta eh, le reazioni quindi erano tutte di euforia congratulazioni eh, scommesse sul, sul sesso del bambino in base alla tipologia della pancia la grandezza, la punta e eh, la mamma è bella, la mamma è brutta eh. boh, cose che io non ho mai capito e vabbè eh, stai in riposo stai qua, stai là e via così diciamo che la gravidanza di Ale è stata abbastanza tranquilla in quel senso Dopo solo sette mesi è arrivata la notizia di Alice. Diciamo che ero in fase di allattamento e quindi è stato anche per me un, un fulmine al cielo sereno, diciamo, ecco, eh, con un bimbo piccolo eh, che aveva ancora tanto bisogno della sua mamma, eh, aveva bisogno delle braccia della sua mamma, del seno della sua mamma. Eh, è stato veramente difficile anche per me... Eh, diciamo fare il tutto metabolizzare il tutto però diciamo che l'ho amata nel momento stesso in cui si è colorata eh, la lineetta sul test beh in questo caso eh, le reazioni sono state un po' da Apocalypse Now oddio e adesso come farete? e con il lavoro? non è che adesso ti licenziano è inutile spiegare che ovviamente nel corso degli anni anche noi donne, noi mamme, abbiamo acquisito qualche piccolo diritto, ma fa nulla. La gente ha reagito in maniera disastrosa. Ed eccoci poi arrivati a quest'ultima gravidanza, che davvero, davvero, paragonata alle tragedie greche, quest'ultime paiono un pochino un film di Aldo Giovanni e Giacomo. <ride> Beh, pure per me, sinceramente, eh, non è stata una passeggiata anche perché ero remore di tutti i giudizi della gente rispetto alla gravidanza di Anna Sofia e quindi avevo il terrore di dirlo, mi sentivo giudicata eh, avevo veramente paura di sentirmi di nuovo male per aver fatto, boh, nulla di male per aver messo a mondo un figlio, ecco eh, però, perché poi? Non lo so, boh sono stata probabilmente stupida in quel momento, però la gente purtroppo è capace di farci sentire male in determinati modi. Beh, il commento più bello in assoluto è stato... Di la verità. Ti fai mettere incinta perché non vuoi andare al lavoro, eh? E vabbè, questo diciamo che eh, non era il caso di rispondere. Ovviamente... Un'altra grande perla è stata, ma non ce l'avete la televisione in camera da letto? Beh, questa battuta me la ricordo dai tempi di mio papà, essendo io figlia, eh, essendo io eh, parte di una famiglia di cinque figli, eh, diciamo che me la sono sempre sentita ripetere. Eh, evito di dirvi quello che rispondeva mio padre, ma io ho sempre risposto semplicemente che sì, la Tic, ce l'abbiamo. Però a un certo punto della serata la spengo, amando mio marito, beh, certe cose succedono Poi tutti i soliti commenti già sentiti per Alice Ma come farete? E con la macchina adesso la dovete cambiare! E con i soldi! Tranquilli, tranquilli, ci pensiamo noi, ci pensiamo noi Tranquilli, non vi chiediamo niente, tranquilli Comunque tutto questo per dirvi che nella mia vita ho fatto tantissime cose eh, ho studiato, mi sono laureata, ho trovato un buon lavoro ma la cosa migliore in assoluto che ho fatto è decidere di diventare mamma perché dopo una giornataccia, al rientro dal lavoro, al rientro da una brutta giornata c'è sempre un bacino, un sorriso ad aspettarmi un bacino moccioloso oppure una coccola inaspettata che mi tirano sul morale è vero non sono bellissima, non ho sempre i capelli in ordine, ho la cellulite, sono in sovrappeso, ho le occhiaie. Ma c'è sempre quella piccola vocina che a fine serata mi dice sei la mamma più bella del mondo. E allora io ci credo, sono la mamma più bella del mondo. Quindi mi raccomando, non fatevi buttare giù dai commenti, lasciate stare la gente che è cattiva. Lo fa soltanto per invidia, noi siamo belli così. Siete le mamme migliori del mondo.